Insomma noi veniamo da, da una storia appunto nell'altro secolo in cui eh, più sviluppo capitalistico significava anche più possibilità di emancipazione nel conflitto, ammesso dalla dinamica democratica, cioè c'era una, una specie di dare avere col capitalismo, no? e... Oggi siamo in presenza di una cosa nuova, cioè di una separazione, cioè uno va da una parte e uno va dall'altra, cioè, o comunque uno non va cioè, se non lo portiamo noi. E il, lo portiamo noi, cioè questa in, diciamo, autonomizzazione del concetto di democrazia dalle sorti del capitalismo, forse la rende oggi un elemento rivoluzionario. Cioè... a Berlino con Luca Casarini, eh, insomma, storico eh, leader dei movimenti italiani, dell'esperienza soprattutto delle tute bianche, eh, che è stata un'esperienza molto importante dei disobbedienti, e ora è europarlamentare. No, no. Cioè, no. hai partecipato a, a, a, alle elezioni, però sì, non siamo riusciti con l'altra Europa, con Tsipras, esatto. in quella lista là. Beh, però partiamo proprio da, eh, come dicevamo, eh, da questo momento di luglio, no, in cui L'Europa ha scoperto qualcosa che magari non aveva, l'opinione pubblica europea, ha scoperto qualcosa che magari non aveva così presente, cioè che un governo eletto legittimamente dal proprio popolo non può però poi eh, effettivamente concretizzare le proposte di programma su cui, sulla base delle quali è stato eletto. Esiste per esempio non so, un mandato imperativo da parte di poteri eh, internazionali, finanziari? Come la vedi tu? Ma Io penso che sì, a luglio più che altro... Uh... Come dire, si è confermato ciò che sembrava essere un'esagerazione, tra virgolette, dovuta a, come dire, alla propaganda politica, anche, anche diciamo così, da tutte le parti, cioè il fatto che comunque non esiste più un piano di sovranità nazionale che possa competere con elementi diciamo, di governo sovranazionale che il dato qual è? Che sono elementi di governo che hanno poco a che fare anche col processo tra della democrazia liberale, cioè della costituzione dei governi, delle elezioni eccetera, perché sono elementi di governo interamente sussunti dal mercato finanziario globale. E questo è, diciamo, è accaduto con la vicenda della Grecia, ovviamente, ed è, ed è stata una conferma amara. Perché in realtà tutta diciamo così, la, la, la vicenda delle letterine da Bruxelles che ha visto coinvolto prima Berlusconi e allora ci faceva piacere perché comunque diciamo così, essendo il personaggio particolarmente odioso e odiato anche era una cosa, diciamo così, il focus nostro o comunque dell'opinione pubblica diciamo di sinistra o democratica era sul fatto che Berlusconi insomma prendeva botte da Bruxelles, ma non ci siamo resi conto che in realtà lì, come dire, in 4 e 4-8 è stato organizzato un cambio di governo, che poi ci siamo tenuti questo cambio di governo senza elezioni per tre volte, cioè, per cui questa cosa qua già si sapeva, cioè che, che ci sia un meccanismo di governance che, eh, diciamo così, esclude anche o tende ad escludere il processo di legittimazione tramite elezioni, ormai si sapeva. Che poi questo tipo di elemento, eh, quanto potesse tirare la corda rispetto a paesi, a governi eletti, a popoli che si costituiscono sul, sull'oxi, no? sul no, e eh, Questo non lo, nessuno di noi lo sapeva così ed è stato abbastanza inquietante scoprirlo perché questi tiravano la corda esattamente qua, diciamo così, non gliene fregava niente di romperla. Romperla cosa significava? Significava avere eh, intere popolazioni. Milioni di persone sottoposte a meccanismi di miseria, di fame, di ricatto economico. Quello che successe fu la chiusura di Banco Sostanzialmente. No, no. Dico che si gridava in piazza Not by bank, my tank but by bank. Esattamente no? cioè, ed, è, ed è successo S sostanzialmente quando successe. Questa cosa dei bancomat è simbolica, no? è, è forte nell'economia, nell diciamo, finanziaria particolarmente, nell perché tu nell'immaginario, no? E io mi ricordo quando successe l'Argentina, cioè il default argentino, e fu una cosa di un impatto pazzesco e soprattutto sembrava, tra virgolette, che nessuno l'avesse di volontà provocato, cioè dal punto di vista proprio istituzionale, no? Certamente tutti sapevamo che era, un, che era frutto di, di scelte di mercato, che era frutto di speculazione, che era frutto di, di, di, di dinamiche, come dire, tutte votate a Wall Street, e niente alla, diciamo così, alla, alla dimensione reale della vita e tutto quello che sappiamo, però non c'era questo rapporto lineare. No? Mentre nella vicenda greca noi abbiamo scoperto cioè, che si decideva in un gabinetto la chiusura, cioè in un ufficio, in un'accessibile, è, è, è, esattamente, è stata una cosa, anche, anche questo immaginario del, del memorandum, della trattativa di Tsipras e, tu, di, e di Varoufakis e via discorrendo, Diciamo che ha reso visibile ciò che è per definizione liquido, cioè invisibile, Cioè questo potere che si annida dentro ovviamente l'accumulo di, di enormi ricchezze, che si annida dentro il poter fare col denaro che produce altro denaro eccetera e che è sempre stato per definizione una cosa irraggiungibile cioè perché è eh, in rete mentre lì è come se avessero eh, diciamo fatto vedere per un attimo dove sono, cosa fanno certo. e però decidono anche della vita e della morte tra virgolette per cui insomma, Ma, è stata una roba inquietante. Eh, però, questa è una dimani, dinamica diciamo anche eh, organizzativa gerarchica tipica del sistema capitalista sì. no? per cui L'impressione che si ha anche rispetto alle varie riforme costituzionali che si stanno facendo in Europa è puntare su un grande rafforzamento degli esecutivi, certo. giusto, e, e accentrare ancora di più poteri in capo alle istituzioni europee. Per esempio oggi la questione istituzionale europea si sta limitando al fatto di decidere o no se eh, pensare di, di configurare diciamo, un ministero delle finanze europeo, no? sempre nell'ambito dell'unione economica e monetaria e niente di più. Dall'altra parte la reazione che sembra esserci, insomma dopo, dopo luglio in Grecia c'è stato un periodo che poi ha portato alle all'amministrativa in Spagna, ha portato alle elezioni adesso politiche in Spagna, Podemos per esempio ha avuto un impatto negativo rispetto a ciò che è successo in Grecia, durante, durante, dopo a febbraio mi pare dell'anno scorso era quotato come prima forza politica in Spagna, dopo ha dovuto invece lavorare molto per arrivare ai risultati a cui è arrivato. Questo per chiederti, questo processo appunto di gerarchizzazione del potere finanziario e economico e eh, diciamo di svuotamento dei contenuti democratici delle forme di, di Stato e di Governo non sta portando secondo te a ricaratterizzare in un senso rivoluzionario il concetto di democrazia? Cioè, eh, cosa che invece in realtà nel Novecento era quasi riformista, no? Cioè c'è un passaggio di, di, di significanza del concetto in questo momento? Sì, anche perché quando osserviamo diciamo, questa evoluzione o involuzione, chiamala come vuoi, legata all'accentramento eh, all dei poteri e alla nuova funzione totalizzante degli esecutivi contro i parlamenti, parliamo di una dimensione che chiamiamo post-democrazia, cioè quindi di una. Eh, diciamo messa a sistema di una separazione tra le sorti del capitalismo e quelle della democrazia liberale che hanno caratterizzato in realtà tutto il secolo breve, cioè, quindi, hanno caratterizzato lo sviluppo capitalistico. Cioè, noi, insomma, noi veniamo da, da una storia, appunto, nell'altro secolo, in cui eh, più sviluppo capitalistico significava anche più possibilità di emancipazione nel conflitto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 forse la rende oggi un elemento rivoluzionario, cioè mentre prima era appunto nelle varie definizioni no? la democrazia borghese, e la democrazia rappresentativa o, o simulata, la democrazia limitata, oggi parlare di democrazia forse è, è, diciamo, corrisponde a parlare di una dinamica radicale di pensiero, delle forme sociali possibili e io ho l'impressione che sempre di più parlare di democrazia e praticare la democrazia sia incompatibile col capitalismo contemporaneo. Questo perché anche il capitalismo contemporaneo ha subito una, una mutazione diciamo, o un, una sua evoluzione estrema e siamo appunto all'interno di dinamiche che oggi ragionano eh, appunto quello che David Harvey chiama capitalismo estrattivo, cioè ma estrattivo significa estrarre dalla vita. Il valore e siamo dentro a dinamiche in cui l'elemento finanziario globale è irreversibile, per esempio, per cui a mio avviso, insomma, tutto questo ragionamento per cui c'è un capitalismo buono e uno cattivo è, è, fa è falso, ma, ma, ma perché c'è una diciamo così una impossibilità di separazione ormai tra le cose, no? cioè, che è poi il vecchio discorso, se, se ti ricordi quando eravamo a Seattle, noi che siamo vecchi. Eh, quando, si, quando, quando si, si ragionava sulla Nike, si ragionava sul cervello in America e la produzione di scarpe eh, in Thailandia o da un'altra o nelle Filippine e quando si chiedeva che cosa fa la Nike, fa sport, cioè non fa scarpe, cioè fa eh, diciamo brand, per cui questo tipo, no Logo, Naomi Klein, eccetera, l'ha indagato moltissimo, questo tipo di elemento ormai è inscindibile tra... Eh, che è il, il motivo per cui per esempio al massimo di sviluppo del capitalismo finanziario globale, eh, proprio in termini di PIL, eh, corrisponde il massimo anche di lavoratori salariati nel, del, sistema, del vecchio sistema delle fabbriche che abbiamo mai avuto, perché noi finché discutiamo di crisi occupazionale nell'Occidente abbiamo un enorme eh, diciamo incremento dei lavoratori salariati di fabbriche eccetera in altri paesi, nei BRICS no, per esempio e questo, questo tipo di rapporto è sbagliato pensare di separarlo cioè da una parte c'è il capitalismo buono e dall'altra quello cattivissimo è ormai inscindibile, che noi vogliamo o no cioè, perché questo è l'elemento che caratterizza la produzione di valore contemporanea esatto. però anche la questione del lavoro no? eh, si incrocia in un certo senso con la questione della democrazia perché eh, c'è da ricordare appunto che i luoghi di lavoro erano luoghi di democrazia un tempo, no? erano luoghi di aggregazione sociale e, mh, oggi ci troviamo eh, in una situazione di, ehm, come dire, di conformazione della categoria lavoro che porta i lavoratori a essere sempre pre precari a livello di, eh, come dire, di mansione però anche precari nel senso logistico del termine no? per cui eh, è in crisi questo mette in crisi anche istituzioni tradizionali, non solo liberali, come la famiglia, per esempio. No? Certo. E, cioè, ci troviamo in un momento di, di, assolutamente di, di cambio totale, certo. eh, di un impianto, e, e, e arriviamo a oggi, arriviamo qui eh, in cui si sta parlando della nascita di un movimento europeo per la democrazia in Europa. Eh, cioè, e eh, eh, no, no, capiamo, eh, anche di tutto quello eh, che abbiamo detto, quali sono le difficoltà che potremmo andare a trovare e qual è invece, come dire, la grande novità di, di, di eh, lanciare un movimento di questo genere. Perché il luogo, lì ti, ti vado indietro rispetto alla tua domanda, ma perché i luoghi di lavoro erano luoghi della democrazia o uh -huh. possiamo intenderli come tali? Perché erano luoghi del conflitto. Certo. Questo è il nodo, perché il lavoro salariato, il lavoro capitalistico non è mai stato un rapporto armonico o di volontà, è stato un rapporto di costrizione, cioè dove il tema fondamentale, e da lì nasce la democrazia, è la negoziazione sul costo della forza lavoro. Questo era il tema fondamentale, il cioè, tema fondamentale da cui nasce l'idea che, tra virgolette, eh, come dire la missione della possibilità di questa negoziazione, avvenuta con eh, spargimento di sangue, per cui con una cosa violentissima di relazione con il capitalismo, eh, quindi non armonica, non irenica, una roba di scontro, eh, ha prodotto poi la mediazione democratica, ma que questo era il tema, per cui il nodo, ad esempio, dell'eliminazione della democrazia dalla scena, tra virgolette, della nostra vita, significa l'idea, l'estremizzazione dell'idea che non c'è più il conflitto, cioè che non ci può essere più. Dall'altra parte c'è invece un altro discorso da fare che è quello che queste lotte formidabili che hanno poi impiantato la mediazione democratica... Eh, hanno prodotto però anche una, diciamo così, una sussunzione da parte capitalistica per esempio di tutto ciò che avveniva all'interno di questa mediazione democratica dal punto di vista della, del valore eh, della produzione, del, del sapere, della conoscenza eccetera, cioè il tentativo di sussumerlo completamente e questa cosa ha prodotto il fatto per esempio che i luoghi di lavoro sono oggi luoghi della rete, cioè luoghi dove avviene questa valorizzazione cognitiva, dove avviene questa, potremmo dire anche questo, questa lotta continua per vivere. E allora, per esempio, io da questo ricavo il fatto che la fabbrica di oggi è la metropoli, è la città. Ed è un elemento indispensabile, secondo me, la città per ripensare l'Europa. Cioè per ripensare l'Europa. Qui ci troviamo a discutere di un movimento europeo, che innanzitutto è un movimento di pensiero, e eh, credo che questo sia importante dirlo, cioè nel senso che io penso che appunto, anche attorno al concetto di movimento noi dovremmo fare una grande revisione, tra virgolette, una grande opera di creazione nuova di pensiero, perché c'è troppo, cioè, giustamente noi critichiamo tutto l'elemento di, uh, di ancoraggio al vecchio, no? delle sinistre, dei partiti, delle istituzioni, incapaci di vedere come va il mondo, eccetera. Ma dall'altra parte, credo che anche noi dovremmo riflettere su cosa significa oggi produrre movimento. Prima parlavi della Grecia, quel popolo che si è costituito con il referendum, dal punto di vista europeo, non so se ve lo ricordate, l'azione di destrutturazione di quel messaggio, operata a livello mediatico, cioè di... Produzione di opinione pubblica, non di influenzare l'opinione, di produzione di opinione pubblica da parte, non so, di, di Schobel o di altri che stavano a Berlino. Per cui eh, il movimento che cos'è oggi, che cos'è essere movimento? È la pratica, uno mi dice e sono. Ovviamente d'accordo, ma la pratica è anche, deve fare i conti col fatto per esempio di come viaggia e che tipo di messaggio è, che tipo di forza ha, che tipo di capacità di accumulo ha, che tipo di lascito finché percorre una strada, cioè noi io penso appunto il 15M in Spagna, che cosa è stato? E prima ne discutevo con dei compagni spagnoli, l'elemento principale è la politicizzazione della società, cioè creare un nuovo popolo. Questo è il movimento, per cui spero che il, il movimento che stiamo, a cui stiamo partecipando con Varoufakis e tanti altri, abbia questa preoccupazione cioè, il problema per noi è creare un nuovo popolo europeo cioè, non è che il ah, punto è proprio questo, creare un nuovo popolo europeo in modo tale che si possano creare nuovi soggetti di lotta in cioè. quell'ambito là e in un certo senso mi viene in mente quello che diceva Etienne Balibar qualche mese fa quando andai a sentire che abbiamo bisogno di una nuova società di conflitti e quindi di una nuova cittadinanza assolutamente, grazie